Hai sentito parlare dei microbi? Sai cosa sono? I microbi possono farti ammalare. Sono piccoli microorganismi che vivono tutto intorno a noi e sono invisibili, talmente piccoli che non li puoi neppure vedere, ma esistono per davvero. Ecco come sono fatti quelli più comuni. Sì, lo so, sembrano proprio brutti e eh? a me fanno anche un po' paura. I microbi vivono e si nascondono nei loro posti preferiti. Sono posti speciali come i ripiani della cucina o le maniglie delle porte e persino i tuoi videogame e il tuo cellulare e adorano vivere nel tuo bagno se non li uccidi possono diffondersi ti vengono addosso e poi possono entrare nel tuo corpo e ti fanno ammalare ma c'è una buona notizia puoi eliminare questi microbi e proteggerti seguendo queste tre semplici, sane e pulite regole Numero 1. Rafforza il tuo sistema immunitario. Un corpo sano e un corpo forte. Mangia molta frutta e verdura per potenziare il tuo sistema immunitario. Questo ti proteggerà se i microbi cercano di attaccarti. Numero 2. Lavati sempre le mani con acqua e sapore. Ogni volta che tocchi un posto dove vivono i microbi, lava e strofina per bene le mani davanti e dietro, tra le dita e intorno alle unghie per tutto il tempo necessario per cantare tanti auguri a te due volte e infine... Numero 3. I microbi amano diffondersi da un malato all'altro, quindi cerca di tenere i tuoi microbi per te. Se devi tossire o starnutire, fallo all'interno del tuo gomito per mantenere le mani pulite e tenere lontani i microbi. Poi lavati le mani. Ricorda, i microbi sono là fuori e possono farti ammalare. Fai del tuo meglio per non farli diffondere e tenerli alla larga.